ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono maxi e oggi ci troviamo sul mio social club sulla pagina della crew proprio per parlare di alcune cose ragazzi innanzitutto partiamo con i saluti saluto rick che dice che chi non mette il like a un video è un bitch o è una bitch salutiamo samuele che ci teneva tanto e vi suggerisce di entrare nella crew del Tigri di Roma, ragazzi. Salutiamo Gabri Official, anche lui ringraziamo per il suo sostegno su YouTube. Salutiamo GTA 5 Online, alias Johnny Bravo e il suo gruppo Telegram che mi supporta. E un saluto particolare a Master Magic. Ragazzi, sto commento mi è rimasto un po' più piccolo, però vabbè dai eh, ho dimenticato di allungarlo un pochino la prossima volta farò di meglio quindi ragazzi tutti quelli che commenteranno i migliori commenti che mi colpiranno in questo video eh, saranno citati nel prossimo video che farò sia se sia di glitch o se sia di qualunque altra cosa allora ragazzi questo è il mio profilo primario del social club il profilo con cui ho fondato la Crew le tigri di roma che ovviamente tutti sapete che è la mia crew ho anche un altro profilo che diciamo è insomma è un altro profilo che è quello xx maxi questo però è quello mio originale e vabbè ci sono le varie crew ragazzi c'è la color eh, poi c'è la mia crew dei creatori ma non è mia è una crew dove io faccio parte che sono i creatori di contenuti e ci sono le diciamo le crew in cui sono più attivo Allora, il punto eh, in questione di questo video è questo qui ragazzi Le Tigri di Roma Crew Allora, le Tigri di Roma eh, ha questo, diciamo, questa cosa scritta qui in pagina iniziale Che alcuni di voi, eh, diciamo se ne sono un po' sbattuti il cazzo in questo ultimo periodo Che però, eh, ora dovranno cominciare a rispettare O meglio siete pregati ragazzi di associare il vostro id psn al social club perché altrimenti verrete bannati verrete espulsi dalla crew definitivamente quindi come si fa ad associare il proprio id al social club è semplicissimo andate nel social club e associate l'ID PSN al vostro account eh, roxar allora eh, in pratica si vede subito per esempio vedete questo eh, andrea scotto per esempio 1007, non ha il, il suo idpsn associato quindi io quando troverò queste persone nella crew che non hanno il proprio id associato come per esempio nel mio caso quando io ho l'id associato compare eh, l'id e quindi eh, siete idonei a rimanere in crew perché ragazzi? perché questa cosa? perché eh, io, come tutti i membri delle digri di Roma, vogliamo sapere con chi stiamo giocando e chi è nella nostra crew, perché comunque io penso sia lecito saperlo, onde evitare casini, problemi e cazzi vari, ah, magari se un membro della crew sbaglia con un altro membro automaticamente eh, dice il, il suo ID e viene eh, ricercato nel social club o ammonito o comunque espulso definitivamente dalla crew se trasgredisce comunque alle regole della crew per esempio le regole della crew sono il rispetto per gli altri membri non uccidere gli altri membri e cazzi e mazzi ragazzi queste sono le regole quindi sia per chi fa richiesta come in questo caso qui ci sono delle richieste sia che eh, per chi comunque è già membro mi raccomando avete 10 giorni di tempo per associare il vostro ID al social club non accetterò altre richieste se non avete eh, l'ID associato come avete visto ho, ho accettato solamente la le richieste che avevano l'ID associato per tutti i membri che già stanno in crew e non hanno l'ID associato verranno espulsi ragazzi questo qui è il mio altro profilo che mh, potete chiedermi amicizia dove potete cercare i miei elenchi partite le mie attività e tutto il resto allora per chi ha voglia di aggiungere le mie attività perché qualcuno mi ha scritto in privato mi ha detto come posso fare ad avere le due gare le due corse ragazzi dovete andare all'interno della Crew delle tigri di roma dovete andare in eh, attività e dovete andare a ricercare le attività delle tigri di roma ci sono parecchie attività parecchie sono mie quelle che trovate con il tag maxi Milk, ovviamente sono mie con l'id sono mie e poi ci sono anche altre attività insomma eh, che noi membri delle tigri di roma pubblichiamo quindi andate lì andate nella pagina delle Tigri di Roma e ricercate le attività delle Tigri di Roma e troverete tutte le attività di tutti i membri delle Tigri di Roma questo per far sì che voi possiate giocare le mie attività magari altre attività che vi interessano quindi a questo punto ragazzi io penso di aver detto tutto mi raccomando alla, alla cosa dell'id il messaggio c'è sempre stato però ultimamente eh, si è creato scompiglio io ho lasciato un pochino correre questa cosa per quanto riguardava l'id di pubblico eh, però eh, lasciato, ho lasciato un pochino correre ma ho visto che eh, alcune persone si comportano un po' da teste di cazzo e quindi eh, andrò ad eliminare andrò a eliminare in massa ragazzi tutti quelli che non hanno l'ID, a me non interessa essere numerosi in crew, non me ne frega un cazzo di essere mille in crew, io voglio avere poche persone, ma buone, poche persone che sappiano giocare insieme, che sappiano stare insieme e che si comportino bene l'uno con l'altro, io non so eh, voi come siete abituati nelle altre crew, ma nella mia crew c'è questa regola, quindi chi vuole stare nella mia crew deve seguire queste regole, chi... Altrimenti non lo farà Entro questi 10 giorni verrà eh, bandito dalla crew Detto questo, un saluto a tutti Al prossimo video